Bentornati avventurieri e avventuriere Come ogni mercoledì sera in live da Twitch alle 9 e mezza Pubblicità per Youtube Cagnatevelo Ci mancano 10 iscritti 10 Per arrivare ai 50 E sbloccare le E sbloccare tua madre Leggiamo due cose Prima di viaggiare ai retail della Valle Boreale cioè, due incantesimi, uno che abbiamo recuperato poco tempo fa e uno che abbiamo recuperato ancora meno tempo fa durante la mia esplorazione in live della lava di quella che era Isalit del, durante lo scorso episodio. La nebbia tossica, una piromanzia speciale creata da Enghi, ma rifiutata dalla Grande Palude, che era una fitta nebbia velenosa. Si dice che al termine del proprio viaggio, Enghi, esule della Grande Palude, trova un terribile veleno e una giovane fanciulla. Siccome noi sappiamo chi era in the Dark Souls 1, vero Alessandro? No. Mm. Possiamo immaginare che questa giovane fanciulla fosse la Fair Lady eh, di cui lui poi diventa, tra virgolette, servitore. Ah, mm. sì. Okay. <ride> Esattamente. L'ho ancora detto. Ah, è una ah, ah! oh, donazione. E funziona. Grazie. Grazie. Alessandro Culo, sono anche d'accordo con il messaggio. Sì, Nel frattempo, ovvio. i nostri lettori, perché eh, è una trasmissione anche per i non vedenti. No, aspetta, uh, <ride> per i sordi, bene, uh, hanno già letto quello che abbiamo trovato nella piromanzia della fiamma sacra, che è una cosa eh. molto interessante. Perché c'è e... gente che sa leggere, in chat. Non lo sapremo mai. <ride> Secondo me è solo scrivere. Il che spiegherebbe molte cose. Guardate che bello. Non vi sembra di essere nel Network Before Christmas? A me sembra Hogwarts. Però alla fine. Anche, anche, anche. Oltrepassiamo sì. questa bellissima barriera. Grazie alla bambola che portiamo con noi. Sì. Che abbiamo trovato alla Cattedrale delle Profondità. Anche da Deep Throat e Cathedral. Sai cosa mi ha fatto venire in mente? Sì. No, non lo dico. Solo per generare sì. hype. Allora, guardate qua dentro, questa cella, abbiamo una di quelle predicatrici, sempre della Cattedrale delle Profondità, rinchiusa e sembra anche impazzita dai versi che fa. Le spade di questi tizi qua, che sembrano dei gru, eh, ma in realtà no, però le spade sono eh, piene di oscurità, o di abisso, se vogliamo chiamarlo con il suo nome proprio. E invece lo sapete che qua c'è il primo esemplare di non muro illusorio, ma di parapetto illusorio. Eh? Ma il senso di fare un parapetto illusorio? Non lo so, questa qua secondo me è una cavolata in perché cioè, proprio non ha senso rispetto a, a quello che è sempre stato. Stai cambiando le regole del gioco senza dare neanche un indizio. Eh certo, devono prima citofonarti, mandarti un messaggio, S come il quindi? sigillo papale su carta pergamena. Certo, e guardate dove siamo. Adesso possiamo entrare nella cella della tizia. Sembra lì, visto? Invece è tipo la scena di Chernobyl. No, dai. <ride> la facciamo fuori molto velocemente e ci dà un miracolo oscuro. Oltre a un ramo dell'albero stregato, cosa interessantissima. Andiamo a leggere, andiamo a leggere. Eccolo qua. Un ramo di albero stregato in ottime condizioni. Usato di eccezione, utilizzato come catalizzatore per le stregonerie. Il legno dell'albero stregato viene largamente utilizzato al nord e può lanciare incantesimi più velocemente rispetto al malicato dell'albero bla. Mentre la magia... Era un ramo d'albero a chilometri zero. Esatto, esatto, li hanno anche abbassati in officina. Uh, miracolo di Doris. Il missionario folle. Allora, qua è il maschile. Ma eh, boh, non lo so. Boccaloni <ride> hashtag uh, evoca... boccaloni lore, eh? Sì, esatto. <ride> evoca un immenso sciame di insetti che divora nemici. Che si sporge troppo sul ciglio dell'abisso. Rischia di esserne risucchiato. Doris, ebro del pericolo, accolse con gioia l'oscurità. E lo proveremo sicuramente. La processione sta per partire. Guardate, sono là in fondo. Stanno per portare il cielo alla Madonna. Ah Cerchiamo di evitarli. A noi interessa accendere subito un falò e incontrare in realtà subito un NPC che è molto importante per noi. All'interno della quale chiesetta troviamo... Anri. Eccola qua. Allora, adesso le parliamo subito. E poi... Vi mostro qualcosa. Oh, immaginavo fossi tu. È un piacere rivederti. Non sono riuscita a trovare Horace. Certo l'ho ucciso io. Il mio compito però mi aspetta. Anche da sola dovrò cercare i signori. Per i bambini che un tempo conoscevo, siano benedette le loro anime. Ognuno ha le proprie ragioni, vero? Ti prego, prendi questo. Una piccola ricompensa per lo sciocco favore che ti ho chiesto. È anche un simbolo di protezione. Possano le fiamme indicarti la via. Anello dell'occhio malvagio, in cui si narra della bestia che distrusse Astora. Mm. Ah, hai davvero coraggio ad affrontare un tale compito senza aiuto? Dovrei prendere esempio da te. Bla bla bla, calma determinazione, perfetto. E basta. Lei è viva soltanto perché non le abbiamo indicato dov'era ora, se no sarebbe morta. E anche perché... Non uccideremo colui che è nascosto, eh, si sta fingendo statua. Esatto, una di queste statue è un assassino pronto a uccidere Henry e noi lo lasceremo fare. E qua abbiamo la prova di un successo che è un oggetto che viene recuperato attraverso il patto della luna oscura. Adesso lo leggiamo. E da questa torre come si può chiaramente intuire dalla disposizione delle assi, si può scendere. Quindi dovremmo trovare un modo per arrivare in, eh, nel punto più alto della torre. Ma soprattutto, cosa vi ricorda questa lapide? Una lapide? Enorme. Una lapide oh. di un gigante? No, no, no, no. no. <ride> Dai, vediamo se dietro c'è qualcosa, ma certo che c'è qualcosa, perché oh. per la citazione ha ah, la lapide di Sif. Di Artorias più che di Sif. vedi questo cane? Boccal L'or Boccaloni Time. Okay. Uh -huh. Sappiamo che uh, i cavalieri di Sullivan si trasformavano in bestie. È possibile che questi cani, che hanno un volto da umani, siano degli esseri umani che non hanno potuto reggere questa trasformazione e che quindi siano diventati dei semplici cani o forse è solo una citazione a Mars Attack esatto o forse è boccaloni di cui sappiamo il buon Miyazaki essere un fan accanitissimo sono ecco sì, la, la pillola eh. blu cos'è Matrix bambino. Matrix vedi c'è anche una citazione a Matrix ah ma certo è assolutamente voluta eh. mamma mia è, è incredibile ti scoppia il cervello con questo gioco si sì, si sì, è tutto connesso eh assolutamente medicinale, composto di insetti tritati la varietà blu aumenta temporaneamente la quantità eh, di danni di magia assorbiti la valle boreale è infestata da larve lunari ed è quello che era contenuto nei barili che veniva anche vomitato dagli schiavi gli schiavi di Ritil che creano queste pastiglie hanno a disposizione grande abbondanza di ingredienti mentre l'arma che abbiamo appena trovato che è un nome importantissimo perché è la lancia di Yoshka. Questo tesoro appartenu appartenuto alla chiesa di Yoshka. Contiene una magia in grado di indurre il sonno ed era oggetto di venerazione per le schiavi di Ritil. È un incrocio tra una lancia e un martello e può essere utilizzata per affondi e, e attacchi da colpo. Qua abbiamo uno di quei grab, vengono chiamati in inglese col simbolo di Rosaria e il guarigione maggiore come miracolo addosso. Leggiamo guarigione maggiore. Utilizzato dai chierici di rango più alto. E qua potete fare unire i puntini. Soltanto pochi eletti hanno imparato a recitare questo racconto epico per intero. Ma chi ci riesce viene ampiamente ricompensato. Chi era costui? Diciamo un question time. Question time. Uno dei tre diaconi delle cattedrali profondità è il uh, grub che viene accarezzato da Rosaria nella Cattedrale delle Profondità, oppure è Patches. Questo ci viene detto chiaramente dal fatto che il miracolo che possedeva è uno di quelli dati unicamente ai chierici di livello più alto, che ovviamente sono gli arcidiaconi. Quindi ne manca solo uno perché uno è quello che sconfiggiamo come boss eh, nella cattedrale. Uno è questo. E ci manca il terzo. Qua scopriamo chi ha aiutato uh, Greyrat oltre a aver trovato delle bellissime ceneri per l'ancella del santuario. Ecco, adesso mi spieghi il senso di questo stanzino dove sei appena stato. Ah, lore. No, ma, cioè, capito, c'è uno sgabuzzino. Sì, sì. Cos'è il magazzino delle scope? Sozza e oscura, ricoperta di scrementi. È possibile che l'ancella dell'altare del vincolo sia in grado di trasformarla in qualcosa? Oh, provarne la dolce credine solo una volta ancora. Quindi da qua si evince in maniera molto chiara, e sicuramente studiata dal nostro caro uh, Miyazaki, che l'ancella del santuario del legame del fuoco è una mangia merda. Ecco colui che ha aiutato, Greirat. Ovviamente il nostro amico Cipollotto. Che sta dormendo davanti al fuoco. Questo tizio sta di un bene. Oh, oh perdonami, devo essere mi appisolato. Fa un caldo così piacevole. Hai passato così tanto tempo, è un piacere vederti. Non sono riuscito a cogliere l'occasione, quindi io, Sigour di Catalina, ti ringrazio dal profondo del cuore. Tieni anche questo, un piccolo regalo ondata di forza lo so, lo so, vuoi mangiare qualcosa con me? la mia zuppa di estus è ottima ecco che le preparava era lui in viaggio e le cucinava sull'elmo? è mm. un altro decotto di Sigurd è, è veramente un tenerone fantastico hai sentito? nascosto nelle profondità di Irithil vi è un labirinto di segrete e in più in profondità giace la capitale profanata Lì vive Yorm, il solitario signore dei giganti. Questo mi ricorda che è una promessa da mantenere. Ah, mm. verso <ride> Yorm: <ride> <ride> puntini, puntini, puntini. Oh, mi dispiace, ho rovinato l'atmosfera. Ma li stiamo eh, collegando in i vedere. puntini o per ora li stiamo solo sparpagliando sul foglio? Li stiamo sparpagliando sul foglio, ma sappiamo che Sigurd deve mantenere una promessa alla, alla capitale profanata eh, di cui è citato Jorm, in cui evidentemente c'è anche Jorm. Quindi già c'è un collegamento tra di loro, una linea tratteggiata e poi riusciremo invece a colorarla, evidenziarla, unire tutto quello che vuoi e invece leggiamo l'ondata di forza, miracolo tradizionale di Caterina, scaglio non onda durto in avanti. I nativi della terra della gioia e delle bevute sono notoriamente ciarlieri le loro emozioni non vengono mai trattenute, la loro rabbia espressa con veemenza. C'è un cavaliere d'argento di Gwyn ah, che guarda un quadro. Che guarda il adatto. quadro di Gwynne Vir. Nuda? La, la tizia tettona illusoria di Dark Souls sì. 1. Chi è che, ma infatti, nessuno ti ha chiesto chi sopra che ci aspetta al varco, un arciere di ah, nudo anche lui, si sì, esatto, infatti, eh, ha solo l'armatura alta parte alta. Sì, è <ride> come noi che registriamo, e sotto. No, in realtà, quello del leone. Nel secondo scrigno, il martello di Smaug. Nel terzo scrigno, la benedizione divina. Tutte robe ovviamente ricollegabili ai cavalieri e al boia e alla dea che risiedevano ad Anorlondo. Martello di Smog, contorto, appartenuto a Smog, ultimo dei cavalieri, ma non era un cavaliere, rimasti a guardia della cattedrale in rovina. In ricordo del passato, da boia, quest'arma ripristina punti vita con ogni attacco. L'anello invece del leone è uno dei, degli anelli donati ai quattro cavalieri principali di Gwyn. Questo è quello di Ornstein, l'ammazzadraghi, compagno in Dark, Souls, in Dark Souls 1 di uh, Smaug. Uno dei quattro cavalieri di Gwyn, il primo signore, aumenta la potenza dei contrattacchi. Ornstein fu il primo cavaliere del figlio maggiore del sole e si dice che la sua lancia a croce potesse perforare perfino le scaglie di pietra. Ovviamente vi ricorderete la statua del figlio del sole, del patto del sole, di Dark Souls 1, eh, che per terra, in rovina, aveva una lancia a croce. Dicono che questo sia uno dei troni dei re eh, del DLC di Dark Souls 2, per esempio potrebbe essere il trono del re di ferro. Mentre questa è chiaramente Nashandra, sempre di Dark Souls 2. Mm? Questi potrebbero essere gli archivi del Duca. Questo potrebbe essere Ariamis. E invece qua, qualcos'altro di veramente molto molto importante. -er. L'anello del figlio del sole. Uh, senti che roba, come suona. Eh? Potenzia notevolmente i miracoli. Erede della luce di Gwynne, il primo signore. Il primogenito del sole fu un dio della guerra, prima di essere privato del proprio rango come punizione per la sua stupidità. Non deve stupire quindi che il suo nome sia scomparso dagli annali e per uh, cavaliere aveva, come abbiamo appena detto, Holstein. Prima di andare al boss, sediamoci un attimo al falò, andiamo all'altare del vincolo, spendiamo le nostre anime, ma soprattutto um, andiamo a visitare una certa tomba. Su una tomba è appoggiata una spada simile a quella dei cavalieri della legione di Faron, i guardiani dell'abisso e lo scudo di Hawkwood appartenuto a Hawkwood disertore della legione dei non morti le tecniche uniche dei guardiani non contemplano l'uso degli scudi infatti le armi che potevamo creare era spada e pugnale il solo possederlo deve aver ricordato a Hawkwood la sua stessa sconfitta vediamo è quello lì? è quello lì concentratissimo eh ahiaiaiaiaiaiaiaiai Osservate la concentrazione nelle mie perfette sopracciglia. Aia, aia, aia. Ecco qua. Cosa? Questo eh? non era il momento di attaccarlo. Aia. Che cazzo sta... Però potremmo fare un libro di ricette, Marco. In cucina con Dark Souls. Piano piano, sì. Ok, fase 2. Fase 2, oh, attenzione. Ecco, questo è il punto molto più interessante. Cosa Perché va? quando lui si mette a pregare ed evoca il suo clone, il suo puoi clone di danni. anche qui i cloni, maledetta saga oh. del clone dell'uomo ragno. Caso, scusami, sono i flashback del Vietnam. Beh la fase 2 mi sembra meno complicata della fase 1. Eh infatti. Cioè, attenzione, eh. Perfect try anche. No. Dentro sta finendo la, la chiesa. Quando senti la colonnina dell'acqua santa, Ad fermati. Però l'altro colonine dell'acqua santa che saranno tutte vuote adesso a causa Covid. La sega del clone, Master, io for forse hai sbagliato, forse la sega del clone era sulle ore. Andato. Il gran sacerdote di Iritil imprigionò gli dèi della vecchia famiglia reale nella cattedrale abbandonata per dar l'impasto al violatore degli dèi e noi che pensavamo che Aldrich fosse nella cattedrale delle profondità. qui, qui sotto cosa stai indicando scusami perché eh no io adesso guarda se stacchiamo presto mi invito ad andare avanti su The Mandalorian, dai vai avanti su oh, The Mandalorian che... io nel frattempo mi tolgo le sopracciglia e vado a letto va bene? Grazie per essere vai. con noi ricordatevi che abbiamo un gruppo di Telegram dove dovete assolutamente entrare perché si parla di cose incredibili anche extra videogiochi nonché ricette segrete per le pizze perfette guarda questo eh. combattimento con la tua ricetta per la pizza io lo metterei veramente su giallo zafferano come upload Beh, ma infatti faremo il libro e il vlog in cucina con i souls buon riposo ci vediamo mercoledì prossimo alle 9 e mezza su Italia 1 Sì, arrivederci arrivederci